Sì, stamattina si presenta il programma dell'estate fiscianese organizzato dalla Prologo, un, un programma ricco di eventi che, che eh, toccherà tutte le frazioni del nostro comune. Ringraziamo eh, Donato Riberti, Presidente della Prologo e tutti i ragazzi che hanno collaborato a, a questa iniziativa, un'iniziativa che è nata tantissimi anni fa e per, un, per più di dieci anni è stata interrotta. Quest'anno è stata ripresa dalla Prologo e porterà sicuramente un po' di svago nelle, nella nostra comunità. Questa mattina presenteremo alla stampa un calendario di eventi per l'estate fiscianese, una manifestazione che eh, non viene eh, svolta da un po' di anni. Io ricordo quando ero piccolo questa estate fiscianese eh, rianimava il fiscianese appunto durante l'estate e noi abbiamo deciso, essendoci insediati da poco, eh, di ripetere e ripercorrere quella strada ehm, portando tutti i mercoledì di giugno e di luglio nelle varie frazioni del Comune di Fisciano, soprattutto le più piccole che vivono momenti minori di festa durante uh, l'estate, delle piccole manifestazioni, manifestazioni che mirano principalmente a uh, far vivere al Comune di Fisciano quel senso di comunità, appunto, che lo ha sempre contraddistinto. Saremo a giugno il 5 a Bolano, il 12 a Nocelleto, il 19 saremo a Carpineto, il 26 a Gaiano, mentre nel mese di luglio saremo il 3 a Villa, il 10 a Pizzolano, il 17 a Settefichi e il 24 a Soccorso. Cercheremo di eh, portare il pieno spirito eh, dello, dello stare insieme, semplicemente del, del passare qualche ora insieme, eh, così da eh, rianimare diciamo così ed animare un po' le frazioni durante questo periodo estivo. Il calendario di, di, degli eventi di Fisciano è ricchissimo di appunto manifestazioni, noi ci inseriamo in questo calendario già ricco eh, ampliando l'offerta eh, per chiunque volesse eh, vivere questi momenti di festa e eh, aiutando il comune eh, nel far sì che veramente a tutti i cittadini eh, sia data eh, la possibilità di vivere più momenti di aggregazione possibile insediati da poco abbiamo lo scopo di rianimare e valorizzare il nostro territorio appunto come ha detto il presidente eh, quest'anno ritornerà l'estate fiscianese portare punti di aggregazione eh, su tutto il territorio fiscianese per noi è una grande vittoria eh, abbiamo la voglia di fare la voglia di costruire insieme e solo facendo squadra possiamo creare grandi eventi e possiamo Fare di Fisciano un grande paese. Eh, noi siamo a disposizione di tutti che vogliono collaborare, eh, siamo a disposizione delle associazioni che sul territorio sono vive e lottiamo per il nostro territorio perché noi siamo fiscianesi. Eh, oggi siamo in conferenza stampa per la presentazione dell'estate fiscianese, un evento eh, ricco di, eh, di eventi che si vedranno eh, in tutte le frazioni del comune di Fisciano e um, quindi il nostro è un piccolo passo che uh, diventa sempre più, uh, sempre più forte per arrivare a quella che è la valorizzazione di un territorio uh, a quella che è la, il senso di aggregazione il senso di appartenenza saranno piccoli eventi in tutte le frazioni che cercheranno di coinvolgere un po' uh, tutte le fasce d'età partendo da serate danzanti a serate in musica, astronomia, uh, culinaria anche, quindi si mangerà Uh, e um, quindi ci sarà un po' uh, di tutto, dall'arte al, allo svago, allo sport uh, per cui vi aspettiamo, gli eventi saranno tutti i mercoledì di giugno e di luglio uh, in tutte le frazioni del, del comune di Fisciano uh, ringrazio il presidente Donato Aliberti e tutto il consiglio direttivo della Prologo che sta svolgendo uh, un lavoro impeccabile, tutti i ragazzi che sono uh, convinti e sono uh, sempre più stimolati con tanta voglia di fare. Quindi seguite la pagina Facebook di, della Prologo, seguite la pagina del Comune di Fisciano e vi terremo aggiornati per evento per evento. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Notizie Irno, vi ringrazio.